Salve care amiche e amici, oggi leggeremo un brano da questo libro, L'Insegnanza del Buddha. Edito dalla Bucchio Dendo Kyokai. Fondazione per la propaganda del Buddismo, mm. il Buddha. Capitolo primo, il Buddha Sakyamuni: La vita del Buddha. A Piedi della catena dello Himalaya sul versante meridionale e lungo il fiume Rohini si trovava Kapilavastu, sede del clan degli Sakya. il re suddana. Gautama gli aveva fatto costruire un grande castello e governava con saggezza tra il favore dei sudditi. La regina Maya era figlia dello zio del re, sovrano anche lui di un territorio vicino appartenente al medesimo clan degli Isacchia. Per venti anni i due sposi non ebbero figli, ma una notte, dopo un sogno singolare, in cui vide un elefante bianco entrarle in seno dal lato destro la regina maia rimase gravida il re ed il popolo attessero con gioia la nascita del principino come voleva l'usanza dei tempi la regina tornò alla casa paterna aveva data o deva da deva da capitale del piccolo stato dei coliglia per dare alla luce il bambino durante il viaggio ella sostò per riposarsi nel giardino di Lumbini sotto uno splendido sole primaverile fiori da socale si protendevano attorno e proprio quando ella stese la mano a destra per coglierne un ramo il principe nacque. Tutti si rallegrarono per il lieto evento, glorificando la regina e il neonato. Così pure la terra e il cielo. Era l'8 aprile, giorno memorabile. Il re, al colmo della felicità, diede al figlio il nome di Sidarta ovvero colui che porta a compimento ogni desiderio. Nel Palazzo Reale, tuttavia, alla gioia seguì presto la tristezza per la morte repentina dell'amata regina Maya, la sorella minore Maha Patti divenne la madre adottiva del bambino e lo allevò amorevolmente. A quel tempo viveva, fra le montagne, non lontano dal palazzo, un eremita di nome Asita. Egli notò un raggio luminoso a torniare la dimora reale e interpretandolo quale Fausto Pesaggio scese al palazzo per vedere il bambino. Se il principe rimarrà al palazzo, diverrà un grande sovrano e dominerà il mondo, ma se lascerà la vita di corte per abbracciare la vita religiosa. Diverrà il Buddha il liberatore del mondo, così a Sita predisse il re, da prima ben felice della profezia. Cominciò poco dopo a tormentarsi al pensiero dell'eventualità che il suo unico figlio abbandonasse il palazzo per diventare un anacoreta senza una fissa dimora. All'età di sette anni. Il principe cominciò a studiare le arti civili e militari, ma a ben altro si volgeva spontaneamente il suo pensiero. Un giorno di primavera uscì dalla reggia con il padre e insieme guardarono un agricoltore al lavoro. Il principe vide allora un uccello scendere dal cielo ed afferrare un vermicello messo allo scoperto dall'aratro. Il principe si sedette all'ombra di un albero e si mise a riflettere sull'accaduto, dicendo fra sé Ahimè che tutti gli esseri viventi si uccidano gli uni con gli altri. Il dramma dei due piccoli esseri afflisse così non poco il principe, orfano di madre, poco dopo la nascita. Questa ferita spirituale divenne sempre più profonda col trascorrere dell'adolescenza. Pari ad una piccola cicatrice in un albero, la sofferenza del vivere umano affondò sempre più le radici nel suo cuore. Il sovrano si tormentava ogni giorno di più al ricordo della profezia dell'Eremita e cercava con ogni mezzo di rallegrare la vita del figlio per farlo pensare ad altro. Quando il principe ebbe 19 anni, il re ne combinò il matrimonio con la principessa Yasodara, figlia di buddha signore del castello di Devadata e fratello della defunta regina Maya. Sì, ma...